Si è tenuta nella sala aulica del Consiglio Metropolitano di Torino la 62esima seduta della conferenza intergovernativa italo-francese istituita dai governi dei due paesi per il collegamento ferroviario Torino-Lione e presieduta da Paolo Foglietta. I partecipanti alla conferenza sono stati accolti dal sindaco di Torino e della città metropolitana Stefano Lorusso. Dopo i saluti del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, del prefetto di Torino Raffaele Russo, e del collega prefetto della Savoia, la coordinatrice del corridoio mediterraneo Iveta Radicova ha svolto le sue considerazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Sono stati presentati e formalizzati l'impegno dell'Italia per la realizzazione della tratta di accesso al tunnel di base, la programmazione dei lavori curati dalla società TELT incaricata di realizzare la tratta internazionale, gli impegni e i programmi della parte francese a seguito del recente comitato di pilotaggio. È stato anche affrontato il tema della gestione delle terre da scavo nel cantiere internazionale ed è stato presentato l'avanzamento del lungo e complesso lavoro di analisi analisi e ricerca di soluzioni condivise che ha coinvolto esperti di TELTE e dei Ministeri della Transizione Ecologica e degli Affari Esteri dei due Paesi. Presidente Foglietta, la sensazione è che oggi si mettono le carte sul tavolo, sono carte importanti? Sì, io direi che in questo momento cominciamo a contare i punti più che le carte, nel senso che stiamo... Chiudendo una fase importante, la Torino-Lione non era già più in discussione e si stava realizzando il tunnel. Adesso stiamo realizzando le tratte di accesso, e mettendo le basi in Italia con una programmazione stringente, in Francia con un annuncio in qualche misura che sarà importante, ma soprattutto con il cofinanziamento al 50% dell'Unione Europea attraverso questo sistema che è l'atto di decisione e di esecuzione che è un atto molto importante ed essenziale, insomma. tra l'altro vincolante nel senso che gli Stati assumono degli impegni che devono rispettare. Ci si può sbilanciare a dare dei tempi adesso? La realizzazione delle tratte di accesso andrà in contemporanea con la realizzazione del tunnel di base, quindi vuol dire fine dei lavori civili nel 2030 e inizio dell'esercizio nel 2031.